voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica giacca che ho deciso di chiamare giacca esmeralda e che ho realizzato con un filato che sono contentissima di aver potuto riprendere a lavorare e quindi ad acquistare vi presento il filato perlina special della mistrico filati ora chi mi conosce chi mi segue da tanti anni sa che io questo filato l'ho usato per fare veramente tantissime creazioni ho fatto un vestito dello stesso colore ho fatto comunque altri vestiti ho fatto maglie ho fatto giacche veramente è un filato che si presta a tantissime creazioni è molto ritorto ma anche molto morbido ogni gomito è da 100 grammi, misura circa 340 metri ed è 100% micofibra. la cosa che mi piace è che è un po' elastico quindi ha questa mh, particolarità che quando viene lavorato dà questa elasticità alla creazione e io lo adoro per questo, dicevo quindi lo trovate disponibile sul mio sito di cui vi lascio sempre il link in descrizione ossia www.filatielza.com voglio farvi vedere altri colori che sono disponibili ma ce ne sono veramente tanti altri vedete questi colori sono molto estremi Stili, però abbiamo anche a disposizione delle tonalità di blu, uh, del lilla quindi vi potete sbizzarrire a fare questa giacca sia in versione um, da giorno quindi con colori più briosi come questi qua o da sera quindi con colori più scuri come appunto il verde che ho utilizzato io o anche perché no, uh, qualche tonalità del blu, io li adoro tutti, per quanto riguarda il quantitativo allora vi dico già che io ho lavorato con l'uncinetto del numero 3,5 e ho utilizzato tre di questi gomitoli ma dell'ultimo me ne è avanzato un pochetto quindi taglia m vanno bene 4 gomitoli taglia l anche nel vostro caso vi dico che vanno bene 4 gomitoli proprio perché la taglia m del quarto gomitolo non lo deve usare tutto a meno che vi dico subito se volete fare le maniche lunghe in questo caso se volete fare le maniche lunghe taglia s dovete andare a prendere 4 gomitoli perché altrimenti con 3 non ce la fate taglia l rimaniamo sui 4 gomitoli taglia l invece ve ne occorrono cinque gomitoli e naturalmente così via per quanto riguarda la lavorazione, allora, um, questa volta non ho incominciato da sotto, non ho incominciato da sopra, ma sono andata a creare tre pezzi, diciamo tre rettangoli, uno, eh, uno dietro e i due davanti che poi sono andata, mi avvicino così vedete bene, sono andata a cucire lateralmente. Questo perché volevo che la lavorazione eh, venisse in... Um, mi piaceva, la, questa lavorazione già l'avete vista, l'ho già utilizzata proprio per fare, se non mi sbaglio, il vestito rimini, sempre con il perlina però, in quel caso è um, fatta in maniera orizzontale, invece, io volevo le strisce in verticale, quindi ho fatto questi rettangoli che vanno dalla, che, lavorati in, uh, da destra verso sinistra in modo tale che, appunto, ho dato vita a questa lavorazione poi in verticale. Sembra complicato, non lo è. Nel video lo spiego molto meglio quando vi spiego, appunto, come realizzare il punto quindi dicevamo ho fatto questi tre pezzi che poi ho cucito tra di loro e poi sono andata a riprendere la stessa lavorazione però lavorando in tondo e fare le maniche le maniche le ho fatte leggermente a sbuffo come potete vedere sono andata a stringere l'ultimo giro per creare questo effetto sbuffo però non quell'effetto proprio a palloncino ma soltanto un pochettino qui verso la fine e io ho preferito fare le maniche a tre quarti perché è una giacchetta che voglio utilizzare soprattutto in estate quindi se la facevo lunga l'avrei in estate forse non la avrei utilizzata quanto avrei voluto per questo ho deciso di farla appunto a maniche tre quarti però voi potete farla anche a manica più lunga la lavorazione è semplicissima perché comunque sono quattro giri che vanno sempre ripetuti e io ho fermato la mia uh, giacchetta con questa um, spilla che vedete qui ma um, prima um, eh, voglio anche um, potete farla anche più chiusa e quindi usare anche un bottoncino io invece ho preferito optare per una spilla Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla, se è così come sempre poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinantando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinantare e Sferuzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa faccio. Inoltre per chi acquisterà il mio filato per fare questa creazione avrà in omaggio anche il PDF in modo tale da avere sia video, tutorial che PDF e poter mandare, mh, eseguire in maniera più sbrigativa e veloce la proprio questa giacchetta e noi come sempre ci vediamo al prossimo video tutorial per poter realizzare la nostra giacca, io ho deciso di utilizzare, e qua già la vedete la lavorazione in atto: il filato della uh, Mistrico Filati linea Perlina Special. Il colore che ho scelto io è questo 6, questo bellissimo verde, ma come vedete ci sono anche altri colori, ma sul sito ne trovate veramente tantissimi. Uh, lilla uh, uh, uh, uh, uh, il blu, uh, veramente tantissimi. Allora, questa volta andremo a fare una giacchetta, ma la faremo in maniera diversa da sto solito, ossia, non si inizierà da sotto, ma inizieremo a, dalla parte di Dietro, quindi faremo tre pezzi sarebbero tre rettangoli uno per la parte dietro eccola e una per, e due per le parti avanti per la parte dietro non si lavorerà dal basso verso l'alto ma da destra verso sinistra quindi le catenelle che andremo a montare io vi dico già quante ne ho montate qui e invece mh, qua vi farò vedere un campioncino le catenelle montate devono andare dalla vostra spalla fino a dove volete che vi arrivi la vostra giacca quindi se la volete più lunga o più corta rispetto alla mia che avete già veni, già visto all'inizio del video dovete andare a montare in più o meno catenelle allora io per la mia che tipo lunga circa 53 cm, ehm, ho montato 95 catenelle la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 3 a cui poi vanno aggiunte 2 catenelle che servono per avere l'inizio uguale alla fine quindi ricapitoliamo io ho montato con l'uncinetto il numero 3 e mezzo 95 catenelle che sono la lunghezza che va dalla spalla fino a dove voglio che mi arrivi la giacca se voi la volete più lunga dovete aumentare tenendo presente che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 3 quindi ai meno 95 tipo dovete andare a aumentare se di qualche centimetro aumentate solo di 6 o 9 catenelle se la volete molto lunga dovete aumentare molto di più quindi andate ad aumentare sempre però tenendo presente che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 3 più 2 catenelle che vi servono per avere l'inizio uguale alla fine. E come, come vi ho detto, non si lavorerà dal basso verso l'alto, ma lavoreremo da sinistra verso destra. Questo ci permetterà appunto di avere la lavorazione così in verticale poi naturalmente nel procedere il video si capirà bene di più allora quindi ho montato 95 eh, nella mia lavorazione qui ho montato meno catenelle sempre un multiplo di 3 a cui vanno aggiunte 2 catenelle e andiamo a realizzare il nostro primo giro che in realtà è semplicissimo si vanno a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta si salta la prima delle catenelle di base si va nella successiva e si va a fare una maglia alta in ogni catenella mi raccomando contate le maglie alte in modo tale da avere il numero di maglie alte giuste che deve essere un multiplo di 3 a cui vanno aggiunte due maglie alte quindi andiamo a fare una maglia alta in ogni catenella ma ricordatevi questo particolare allora nel mio caso sono 14 maglie alte multiplo di 3 12 più 2 a questo punto ci giriamo con la lavorazione andiamo a fare il nostro secondo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta catenella di separazione prendo il filo vado nella maglia alta successiva e vado a realizzare una maglia alta non chiusa questo che facciamo adesso lo dobbiamo fare per tutto il giro Vado una maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado una maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme, 3 catenelle di separazione e si ricomincia da capo. Quindi vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Maglia alta successiva, seconda maglia alta non chiusa. Maglia alta successiva, terza maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme, vado a fare 3 catenelle e si ricomincia. Quindi, come vi ho detto, va fatto questo per tutto il nostro secondo giro: quindi andiamo a fare nostre 3 maglie alte non chiuse, una, due e 3. Si chiudono insieme e si vanno a fare 3 catenelle, ancora 3 maglie alte non chiuse, una, due. E 3 si chiudono insieme quindi questo è quello che si deve ripetere per tutto il secondo giro. Andiamo a terminare il secondo giro facendo una catenella ed entrando nella terza catenella iniziale che qui la nostra prima maglia alta e facciamo una maglia alta. Abbiamo terminato così il nostro secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro terzo giro. O vi alzate con una catenella o fate come me, entrate direttamente nella maglia alta e andate a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, quello che facciamo adesso lo facciamo per tutto il giro. Andiamo nell'archetto di 3 catenelle e realizziamo una maglia bassa. 5 catenelle. 4 e 5 archetto successivo di nuovo maglia bassa 5 catenelle archetto successivo maglia bassa 5 catenelle archetto successivo maglia bassa quindi questo è quello che bisogna fare per tutto il giro oh, scusatemi io qua devo terminare il giro quindi ho fatto le 5 catenelle entro nella terza catenella che qui la prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa ho terminato così anche il terzo giro, quarto giro andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta. E questo è il nostro quarto ultimo giro. Andiamo nella terza delle nostre 5 catenelle e realizziamo 3 maglie alte nella stessa maglia, nella stessa catenella di base. Quindi una due e tre e si ricomincia e si ricomincia da capo quindi si va nell'archetto successivo si entra nella terza catenella e si vanno a fare tre maglie alte una due tre archetto successivo si entra sempre nella terza catenella 3 maglie alte 1 2 3 archetto successivo di nuovo si entra nella terza catenella e si vanno a fare 3 maglie alte una 2 e 3 quindi si deve fare questo per tutto il quarto e ultimo giro si termina il giro andando nella maglia bassa e facendo una maglia alta ora a questo punto si deve riprendere dal primo giro ve lo faccio vedere un attimo quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta una maglia alta in ogni maglia alta mi raccomando entrate bene nella maglia alta sottostante non soltanto solo nelle due nei due forellini ma entrate proprio all'interno quindi andiamo a fare tutte maglie alte questi sono i quattro giri che vanno ripetuti, come potete vedere non lavoriamo in questa maniera ma in questa maniera perché io nel campione sono lunga, ho 95 catenelle messe, quindi la lavorazione verrà da questa parte a quest'altra parte. Io naturalmente vi farò sapere quante poi ho, eh, motivi ho fatto, eh, come ho, fermo, ho fatto quindi ho terminato il pezzo dietro e come andare a fare poi i due pezzi avanti. Allora io ho terminato di lavorare il mio pezzo dietro, ho lavorato il motivo facendo in modo che mi venissero fuori una, due, tre, quattro, cinque, 6, 7, 8, 9 motivi completi più naturalmente le strisce. Vi dico già che per terminare la lavorazione noi abbiamo iniziato con il giro di maglie alte, quindi qui dobbiamo terminare con il giro di maglie alte in modo tale che comunque sembri, vedete, l'inizio uguale alla fine. Quindi mi raccomando, ripetete sempre i vostri giri però terminate sempre facendo il primo giro eh, scusa, eh, quindi quello di maglie alte in totale quindi a me è largo circa 44 centimetri mentre vi ricordo che è lunga circa 53 centimetri montando vi ricordo sempre 95 catenelle nel mio caso um, adesso andrò a fare due parti avanti voglio scendere un attimo per farvi vedere farò due parti avanti dove però lascerò eh, che saranno eh, una a sinistra e una a destra lasciando comunque dei liberi dietro quindi diciamo che al massimo andrò a lavorare due motivi in piedi quindi i pieni quindi da qua a qui quindi lavorerò per circa in in altezza, 16 centi 15 cm: sì, sono 15 centimetri. Monterò sempre 95 catenelle perché deve essere uguale come lunghezza dal ba dalla spalla fino a giù alla parte dietro. Quindi monterò sempre lo stesso numero di catenelle. Però direi che andrò a lavorare appunto per due motivi in pieni. Più eh, quello che mi serve per avere inizio, uguale alla fine, e devo farlo sia a destra che a sinistra. Quindi mi raccomando, per le taglie più grandi, calcolate che dovete lavorare almeno tra i 15 e i 20 centimetri lasciando quindi al centro la parte libera. E ho fatto allora ho lavorato anche i due pezzi quello avanti destro quello avanti sinistro e adesso bisogna andare a cucire per andare a cucire cuciremo naturalmente qui in alto le spalle e poi dal basso quindi da qui verso l'alto lasciando libero le maniche per quanto lo scalfo le maniche per quanto riguarda lo scalfo maniche mettiamoci così che più è facile allora io che sono una taglia s devo andare a cucire lasciando da qui a qui almeno 15 cm di larghezza mi raccomando per una taglia m lasciate 17 cm per una taglia l lasciate 19 cm questo è il vostro scalfo manica quindi sia da questa parte che naturalmente dall'altra parte quindi quando andate a contare fate quando decidete quanti centimetri fare mettete il marcatore contatevi le maglie dal qua a, a scendere in modo da mettere lo stesso numero di maglie anche da quest'altro lato e poi come vi ho detto quindi una volta messo il marcatore si andrà a cucire da sotto fino a dove abbiamo messo il marcatore e qui sulle spalle allora io ho cucito quindi la mia, um, i miei tre pezzi sia sulle spalle che lateralmente e qui ho iniziato a fare la manica per vedere un po come veniva e siccome l'effetto mi piace adesso vi faccio vedere come andare a fare lo stesso punto però non più in giri di andata e ritorno ma in giri tondi uh, non so ancora se farò le maniche a tre quarti o maniche lunghe sto decidendo man mano che procederò con la lavorazione però nel frattempo vediamo come andare a fare lo stesso punto quindi sempre questi quattro giri però in versione um, tonda allora dobbiamo sempre andare a lavorare i nostri giri noi qui abbiamo come giro base diciamo già il nostro primo giro perché qui abbiamo tutte le maglie alte quindi passiamo direttamente ad iniziare facendo il secondo giro per fare il secondo giro io naturalmente mi aggancio qui dove ho la prima maglia alta in corrispondenza poi della maglia alta sotto in modo tale che poi riviene la mia eh, diciamo il mio prisma. Quindi vado dove ho la prima maglia alta e vado quindi a lavorare due catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva, altra maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva di nuovo una maglia alta non chiusa, le chiudo insieme. 3 catenelle e vado a fare la mia solita lavorazione quindi 3 maglie alte non chiuse una due e tre le chiudo insieme e vado a fare le mie 3 catenelle continuo quindi così per tutto il mio quindi già diciamo secondo giro perché appunto il primo giro era quello con le maglie alte quindi vado a lavorare tutto il mio secondo giro Qui dove ho la cucitura della spalla naturalmente vado a fare sempre le mie 3 catenelle salto la cucitura e vado direttamente dove ho la, ehm, la maglia alta successiva quindi vedete io qui ho la cucitura la salto vado direttamente sopra la prima maglia alta del mio gruppo di 3 maglie alte quindi quando fate questa lavorazione saltate dove avete la cucitura poi si continua a lavorare normalmente andando sempre a fare i nostri gruppi di tre maglie alte chiuse insieme allora sto terminando il giro ho fatto le tre maglie alte chiuse insieme vado a fare una catenella prendo il filo vado le tre maglie alte chiuse insieme e vado a fare una mezza maglia alta in questa maniera eviterò di fare le classiche maglie bassissime e vado direttamente a fare il secondo giro quindi vado a fare una maglia bassa e poi 5 catenelle vado nell'archetto successivo maglia bassa 5 catenelle archetto successivo maglia bassa continuo così quindi per tutto il terzo giro vi ricordo infatti che noi in questo momento stiamo facendo il terzo giro quindi sempre 5 catenelle Maglia bassa nell'archetto successivo. Sto per terminare il giro, ho fatto le mie ultime 5 catenelle. Vado dove ho la maglia bassa iniziale. Vado a fare una maglia bassissima. Questa volta, invece, le andiamo a fare le catenelle mezze maglie basse fino ad arrivare, dove abbiamo la terza delle nostre 5 catenelle. E a questo punto, andiamo a fare il nostro quarto giro, ossia, 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta. Rientriamo altre due maglie alte, 1 2 Andiamo nell'archetto successivo, entriamo sempre nella terza catenella, e andiamo a fare le nostre tre maglie alte. Mi raccomando, una cosa che non ho detto prima, se avete bisogno di allargare o di stringere la lavorazione, dovete andare a cambiare l'uncinetto, quindi noi adesso stiamo lavorando col 3 mezzo, se avete bisogno di allargare andate a lavorare col 4, se avete bisogno di stringere andate a lavorare con l'uncinetto del numero 3. Quindi io continuo adesso a fare il quarto giro, vi farò vedere un attimo come terminarlo e come iniziare poi il nostro primo giro, che comunque è semplicissimo perché si va sempre a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, però ve la faccio comunque vedere e poi si ripeteranno sempre questi giri fino alla lunghezza della manica desiderata. Io non so ancora quanto la farò lunga la manica, vorrei farla a tre, a tre quarti, però vorrei anche provarla ogni tanto, e vedere come va perché se poi mi piace com'è la lavorazione eh, quasi quasi poi faccio la manica lunga comunque deciderò in corso d'opera e naturalmente poi vi farò sapere quante volte appunto sono andata a ripetere eh, i miei quattro giri e quindi quanto ho fatto lunga la mia manica ok quindi sto terminando il quarto giro vado sempre a fare una maglia bassissima dove ho fatto la terza catenella iniziale e quindi posso andare a fare il mio ultimo giro quindi 3 catenelle che sono stata prima maglia alta una maglia alta sopra ogni maglia alta e poi si ricomincerà da capo quindi ripeto questi sono i quattro giri che dobbiamo andare a fare sempre per tutta la nostra lunghezza della manica ho terminato di fare la mia la manica, alla fine l'ho fatta a tre quarti che mi arriva subito dopo il polso, eh, scusatemi, subito dopo il gomito e ho ripetuto il motivo per 1 2 3 4 5 6 volte, solo che l'ultimo l'ultimo giro che sono andata a fare ho fatto quello delle tre maglie alte chiuse insieme, ma non ho fatto catenelle di separazione in modo da chiudere eh, la lavorazione e avere l'effetto palloncino. Quindi ripeto, ho ripetuto i miei motivi per 5 volte piene, il sesto Motivo mi sono fermata al um, giro delle tre maglie alte chiuse insieme, però non sono andata a fare le 3 catenelle di separazione in modo tale da stringere la lavorazione. Quindi facevo le tre maglie alte chiuse insieme e poi direttamente le tre maglie alte chiuse insieme in modo da ottenere l'effetto palloncino. Adesso farò la stessa cosa anche nell'altra manica per terminare anche quella. E così poi la nostra giacca sarà terminata.